Buon pomeriggio, siamo al Roma i Fidelity, oggi è domenica 28 novembre e siamo quasi alla conclusione della Kermesse romana che torna dopo due anni di assenza e sono con eh, Marcello Canè di Audio Quality, eh, datore eh, Deus Ex Machina di un'azienda, Audio Quality, che eh, è stata più volte partner di AV Magazine in tantissimi eventi, è un'azienda che abbiamo visto crescere negli ultimi anni in maniera importante, perché penso agli eventi sulla video che facevamo a San Lazzaro di Savena, mm. dove l'azienda di, di Marcello, adesso insomma, è un'azienda importante con una decina di dipendenti, anche forse sì, di più, nove. nove dipendenti, hai anche eh, insomma, abbellito, ingrandito la showroom, Sì, abbiamo rinnovato l'area, fai cose. sempre impianti, sempre... Grandi sempre più belli, sempre più importanti. Hai portato in giro per l'Italia in un roccio molto carino il, il GTZ 80 di Sony eh, a Milano, a Roma, a Napoli, a Bologna. Ti stai dando da fare parecchio, proprio nell'un theater e, sì. e anche un po' nel Due Canali, visto che hai dato anche spazio al Due Canali, sì. sicuramente. Un po' c'è Paolo che segue queste cose in negozio. Eh. Queste, eh, cose, come... queste cose, <ride> <ride> questo settore in negozi. Tu nasci invece con, comunque, nasci con la stereofonia, perché comunque ti sei occupato di, di, di car Nasco eh, come audio. car audio, sì, il car È audio, il audio era la stereofonia, esattamente. Eh, quindi, esatto. eh, quindi invece adesso... Nel sei... lontano 1994. Eh già, invece adesso siete più specializzati sulla, sulla domotica, sul, sul multicanale, su... Eh, Progettazione su... Del... delle sale cinema, importante, uno dei nostri business principali. Sì. progettazione e realizzazione sale cinema naturalmente e siete qui a, a Roma uh, ai Fidelity sì. con una saletta statica con uno dei tuoi partner commerciali Sì, hai mano. Eh, vari partner commerciali anche qui in giro dell'Italia Sì, ma... bisogna un po' eh sì, giusto, girare sì. un po' tutta l'Italia e appoggiarsi in questo caso ci siamo appoggiati ad Alessandro, che dove è nata una, una buona collaborazione già dall'inizio dell'anno. Alessandro D'Agostini, ovvero sì. i Find Agostini, anche D'Agostini Lab. Che esatto. La molto, molto, molto bella qui a Roma. E avete già fatto degli eventi insieme? Abbiamo fatto l'evento del GTZ380, e un altro evento per l'Epson e il, il, il BenQ7000, tiro corto. Sì. E ne avete? faremo altri adesso, probabilmente faremo qualcosa con JVC quando arriveranno. certo e insomma appena ci sarà la novità faremo questo, questo road show con le novità. Comunque avete una sala sì, statica, cosiddetta statica, con prodotti in esposizione non suonanti, però in realtà avete anche... Sì, anche... abbiamo prestato il nostro Francesco Aliotta a Garman, che tra l'altro è proprio il nostro vicino di Saletta, dove presenta Envy, il nostro superprocessore video, e il Darkstar 9, il mitico schermo ad alto contrasto Schermo ad alto contrasto qui in versione da 3,5 metri di base sì, eh, con un laser eccetera che comunque voi Epson, avete sì. nel punto vendita e, e poi avete ripeto, questa saletta però anche lì ci sono dei prodotti in funzione soprattutto video avete sì. il... Eh. un televisore tascabile a 100 pollici di Sony un <ride> televisore tascabile che raccontiamola questa perché ci sono stati degli sguidi come talvolta Co succede quando? Noi siamo arrivati il venerdì pomeriggio, abbiamo curiosato tra le varie sale, tra le varie installazioni anche per far vedere cosa c'è dietro una fiera del genere, qual è l'impegno e tu insomma eri abbastanza contrariato perché ti avevano perso due, due spedizioni. le uniche due spedizioni, le cose che non abbiamo portato noi le erano perse S. una le... è ancora persa sì, <ride> che sono i subwoofer, i subwoofer eh, JL Audio JL. Di, di, di, gamma di gamma alta e, e poi c'era il piccolo portatile. tv sony portatile da 100 pollici da 160 kg erano riusciti non a perderlo ma a, nonostante avessimo pagato una consegna tassativa per il venerdì il venerdì era ancora a Milano e allora il buon Mazzurana si è andato a noleggiare un furgone Fabio Mazzurana, Sony Professional, anche lui, un paio responsabile, di Responsabile esatto, commerciale di, di, di Sony insomma. ha preso questo bel furgone ed si è fatto un Milano-Roma in furgone di notte è arrivato alle tre di notte e sabato mattina abbiamo montato abbiamo montato, non con insomma, qualche difficoltà. scaricato, insomma è stato... Scaricato. io sono arrivato alla fine, come potete vedere, giusto per mettere i piedini e eh, tirare la scatola <ride> Però tutto è andato a posto, il TV è pazzesco, esatto. il, TV, insomma, il monitor è un monitor pollici, esatto. che ha una, anche un rapporto qualità-prezzo molto interessante. Perché, insomma, è, sì, beh, rispetto ai prezzi di un paio d'anni fa era impensabile, costava un sì. 60-70 mila euro, questo eh no, ne costa, costa 15. Ci sono prodotti anche di 98 sì. pollici che costano ancora quelle cifre lì, invece questo è un prodotto sempre 4K, 100 pollici. Eh, parliamo di, di 2,20 m di base, local dimming, 4K HDR, HDG, eccetera eccetera parliamo di una cifra di 15.000 15 euro di listino e poi c'è anche il tiro corto il che, che BenQ che ci sta dando grossa soddisfazione. stiamo vendendo tanti e direi un oggettino ottimo rapporto qualità prezzo. che qui vediamo con uno schermo ad alto contrasto sì. qui che, che è disponibile in kit se non sbaglio anche ad un prezzo interessante e in realtà hanno fatto la promozione dal 1 ottobre fino al 15 di novembre okay. in questo momento l'hanno fe fermata è. poi vediamo allora, cosa vediamo succederà in fine. futuro anche perché hanno come tutti un po' di problematiche a reperire i prodotti allora. non è così okay. e come sta andando giù qual è il feedback? bene bene video? molti contatti una buona affluenza di pubblico, no, non ci lamentiamo, va bene, for per fortuna cioè, ci voleva. Reduci da Milano, che anche lì è venuta tanta gente, qui altre tante persone, interessamento, sicuramente una bella cosa. Benissimo, Marcello. Io ti ringrazio e ci vedremo prestissimo per a voi. uno dei prossimi eventi e adesso si torna in trincea perché mica è finita. la Eh no, siamo... e poi bisogna smontare tutto e tornare a Bologna. <ride> Complimenti, grazie ancora Marcello. A voi, ciao. ciao.